Ciao a tutti! Oggi prepareremo i cornetti salati. Il tempo di preparazione della ricetta è di 4 ore circa. Gli ingredienti sono farina di tipo 00, farina di tipo manitoba, olio di semi di girasole, lievito di birra secco, zucchero, latte, sale e per decorare semi di papavero e semi di sesamo, tuorlo e latte. Andiamo il via alla ricetta.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 L'impasto è pronto, trasferiamolo in una ciotola, copriamolo con pellicola trasparente e lasciamo lievitare in forno spento per due ore. Trascorso il tempo abbiamo ripreso l'impasto dal forno, adesso lo andremo a stendere in un rettangolo. Una volta stesa la nostra pasta andremo a dividere in due l'impasto. e ritagliamo dei triangoli una volta formati i triangolini andremo ad arrotolare dalla parte più larga e li andiamo a posizionare su una teglia rivestita con carta da forno lasciare lievitare in forno spento per un'ora Trascorso il tempo abbiamo ripreso i cornetti, adesso li spennelleremo col tuorlo battuto con del latte. Polverizziamo con i semi di sesamo e con i semi di papavero. in forno preriscaldato statico a 180 gradi per 30 minuti circa i cornetti salati sono cotti lasciamoli intiepidire prima di servire cornetti salati grazie e alla prossima ricetta